Okay. Salve a tutti, buonasera e benvenuti al 72esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 13 ottobre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento italiano del Movimento, eh, conduttore di questo podcast e anche eh, eh, coordinatore del gruppo Napoli e quest'oggi vi eh, mostrerò alcune novità eh, di, due, delle precedenti due settimane e degli aggiornamenti in generale. Quindi Passiamo alle notizie italiane e vi mostro uh, un attimo il nuovo Zeitspot numero 19 che tratta di eh, economia competitiva in particolare dei suoi pro e contro. Eh, Questo è semplicemente un piccolo ritaglio del, dell'intervento di Daniele Marcinelli al simposio società Sostenibili di Verona che organizziamo e una bellissima introspezione sul nostro tipo di economia. Eh, comunque mettendo sotto il riflettore i lati positivi e i lati negativi, soprattutto eh, riguardante il fatto che oggi eh, i lati negativi, come già stiamo avvertendo tutti quanti, eh, si stanno accentu accentuando perché le condizioni di base su cui sono nati, cioè abbondanza di risorse, tecnologia scarsa e bisogno comunque di una crescita per un, per un progresso, tra virgolette, ormai hanno fatto sì che questa, questa tendenza stia decrescendo perché è lo stesso capitalismo come ormai affermiamo da diversi anni che eh, con le, le manovre riguardanti l'automazione eccetera sta, si sta autodistruggendo, sta quindi implodendo su se stesso. Uh, quindi vi consiglio di uh, guardare questo bellissimo intervento di Daniele e di salvarlo e di condividerlo soprattutto perché è molto bello e molto semplice anche da, da capire, anche da chi comunque è poco esperto di economia e un di queste tematiche. Insomma. Uh, passiamo alla seconda tematica, cioè al, uh, del, del gruppo di lavoro di Milano. Uh, Davide Gaulli uh, ha partecipato al, uh, al, al progetto coordinato soprattutto dal Politecnico di Milano che si chiama Coltivando e che uh, praticamente ieri ha compiuto un anno. Uh, hanno festeggiato con una serie di, uh, con una serie di, uh, di eventi, e eh, soprattutto hanno presentato tutti i risultati, eh, vi, comunque vi faccio, eh, vi menziono solo alcuni, eh, alcuni dati, cioè un 5 settimane in cui è stato costituito, hanno comunque uh, lavorato circa 3.000 uh, ore, ore di lavoro, costruito 97 box eh, per la coltivazione di frutta e verdura, ovviamente tutto in maniera biologica e sinergica, e eh, hanno vinto due premi eh, su, per la, la divulgazione e per la qualità dei loro progetti, hanno, fatto, hanno, hanno ospitato circa 10 delegazioni di scuole internazionali e eh, comunque stanno andando molto molto bene insomma. Ovviamente questo lo, loro progetto è stato comunque eh, affiancato anche dai nostri, dal lavoro dei nostri eh, volontari, soprattutto dal chapter coordinato da eh, il post che comunque guarderete in descrizione vi, cioè, vi illustrerà appunto tutti gli aggiornamenti e quindi tutti i eh, bellissimi successi che hanno ottenuto da un anno a questa parte. Passiamo alla prossima notizia: cioè che eh, il movimento Zeitgeist, eh, il movimento eh, bolognese del movimento Zeitgeist ha partecipato al TED eh, per Bologna eh, di ieri, che si è concluso ieri, se non sbaglio, e eh, un gruppo di attivisti del, del Movimento, tra cui c'è anche il nostro vecchio, vecchio amico Fausto eh, ha partecipato, insomma, eh, e vi dico che il fondatore del Movimento Zeitgeist Italiano Federico Pistone, insieme all'amico all Eric Ezechieli del Singularity University, hanno provveduto ad organizzare e sono stati comunque membri della giuria eh, del comitato scientifico che ha proposto eh, in questo testo una bellissima argomentazione, cioè chi sta uh, spingendo il futuro in maniera innovativa e propositiva, quindi hanno raccolto tutte quelle che secondo loro sono le iniziative italiane migliori per spingere un cambiamento tangibile e propositivo, un po' come uh, diffondiamo sempre noi con i nostri documenti, i nostri articoli, eccetera, eccetera. Quindi sarà stato sicuramente un ottimo uh, TED e uh, comunque aspettiamo una reportistica del, del, dei nostri attivisti, insomma. Uh, C'è anche un'altra novità che stiamo elaborando, Grazie, alla, grazie ad Antonio Gison, un, un, un volontario del gruppo di Napoli, che è stato ospitato, come ha detto stampa, al Maker Fair di, di Roma. Eh, il Maker Fair è semplicemente una delle più grandi manifestazioni e de, de, organizzazioni di eventi riguardanti l'open il, il, source, l'open source hardware, soprattutto. Quindi ci sono stati molti progetti italiani che, che, eh, che hanno costruito eh, molte aziende anche italiane che hanno costruito stampati 3D c'era addirittura un ragazzo che ha stampato un braccio bionico eh, con, eh, dal prezzo di 1000 euro eh, in circa ovviamente tutte parti stampate con, eh, con una 3D printer e soprattutto la protagonista di questa fiera è stata eh, la, la board Arduino che è una scheda open source hardware che è programmabile quindi possiamo praticamente fargli fare quasi tutto ciò che vogliamo, insomma, può servire da, in, diversi, in diversi casi, insomma, e noi abbiamo avuto il privilegio di essere ospitati, come ha detto stampa per il movimento Zeitgeist, addirittura ci hanno anche regalato una, un Arduino Intel, quindi eh, il successo dell'open source hardware sta incominciando ad attirare anche le aziende, i big dell'informatica mondiale, quindi anche Intel, e quindi grazie a questo regalo noi avremo l'opportunità di studiare su una scheda molto più aggiornata e comunque molto più performante rispetto alle versioni precedenti. E quindi adesso Antonio e il nostro staff del GDL doppiaggio e grafiche e video um, faranno una reportistica video uh, dettagliata e accurata appunto per, per informare le persone che uh, ci muoviamo eh, su diversi, diversi frutti. Uh, passo all'ultima notizia italiana, poi passerei anche uh, poi successivamente a quelle locali, cioè, che abbiamo... Un, un grande successo sulle nostre piattaforme social, soprattutto su Facebook e vi dico semplicemente un piccolo dato, abbiamo avuto uh, questa so solo questa settimana 34.000 visualizzazioni di portata, di portata media, quindi uh, sempre più persone si stanno appassionando e vi dico che in solo un post, un solo nostro post ha generato 11.000 uh, visualizzazioni e svariate centinaia di interazioni, quindi condivisioni e commenti, quindi il fermento sta aumentando da parte della, delle persone rispetto alle nostre tematiche e questo ovviamente non può che farci piacere insomma e quindi anche grazie a uno studio dettagliato che ho provveduto a fare sulle inside di Facebook e ho migliorato anche la comunicazione in generale sia sul sito sia, uh, sia sui nostri canali social. Inoltre anche grazie all'aiuto di Nino Aloi, il coordinatore del GDL Traduzioni, il gruppo di lavori traduzioni insomma, Uh, abbiamo, stiamo incominciando a lavorare di nuovo sulle traduzioni di articoli che secondo noi sono più rilevanti dall'inglese all'italiano grazie sempre a, agli attivisti che è riuscito a, a, a, a, a, a aduare, insomma uh, a, a, sta incominciando a tradurre anche gli articoli dal, da, dal, dall'italiano all'inglese che stiamo puntualmente diffondendo sul sito internazionale sul blog internazionale raccogliendo sempre più uh, visualizzazioni quindi facendo vedere che il chapter italiano comunque sta lavorando bene e quindi eh, ci stiamo muovendo in maniera veramente eccellente quindi eh, è molto importante questo a livello comunicativo. Eh, quindi io adesso dalle novità eh, internazionali passerei direttamente al GDL grafica e video e vedo che c'è eh, solo, eh, ci sono Ma eh, Giovanna e Massimiliano quindi eh, a uno decidete un po' chi di voi vuole cominciare per primo per fare le vostre reportistiche grazie. Dunque, per quanto riguarda il GDL Grafica, ehm, beh, il Movimento Zeitgeist ehm, di Napoli, ehm, anche tramite mm, Garziano D'Antonio, ha ehm, partecipato mm, all'evento Make a Flare eh, Festival di Roma, eh, <coughs> appunto che è un evento eh, come abbiamo già parlato eh, open hardware, meccatronica, eccetera dal quale abbiamo portato a casa diverso materiale audiovisivo eh, che vorremmo eh, montare in un video report eh, appunto per, eh, per per tutta la comunità quindi eh, niente, i lavori adesso sono aperti anche ancora anche a diciamo alla progettazione di questo video eh, stiamo già lavorando ad un testo per la voce fuori campo e, e abbiamo bisogno di, eh, di editor eh, di editor video di eh, volontari che, che ci aiutino con l'editing video per eh, per fare questo lavoro allora per quanto riguarda il GDL programmazione abbiamo avuto un incontro io, Giovanna e Nino il, aspetta quando era il giovedì scorso e a differenza dell'altro incontro che è stato molto più operativo quello della settimana scorsa quello di questa settimana eh, abbiamo fatto molto eh, training tra di noi per, per imparare ad usare gli, gli strumenti eh, e, e, e per pratichirsi eh, su come utilizzare eh, tutti appunto, gli strumenti che mette a disposizione il CMS Drupal e, e, e la, sua versione, mh, la, la sua versione per i gruppi che è OpenAtrium eh, appunto per, per poi eh, poter agire al meglio eh, in, in futuro e quindi abbiamo esplorato eh, abb abbastanza il um, il software e le, le tecniche eh, per, per agire e insomma ci siamo ci siamo dati una, una bella una bella infarinatura di, di, um, di nozioni eh, riguardo appunto all'attività su, su questo tipo di, di, di piattaforma e, e comunque ecco, in generale, eh, anche con questo i lavori eh, per, per il nuovo sito eh, stanno andando avanti. Eh, perfetto, intanto Giovanna ci aveva scritto che purtroppo non ha novità per quanto riguarda il, il GDL consumo crescente. quindi passerei a questo punto alla, alla divulgazione sulle novità per quanto riguarda i centri cioè locali comincerei appunto con il mio, cioè quello di Napoli eh, che coordino e ho fatto una piccola lista di, di obiettivi che abbiamo realizzato e eh, sono ancora in corso per adesso eh, comincerei col dirvi che abbiamo, abbiamo partecipato all'inaugurazione di eh, un, un, un terreno su cui volevano appunto farci costruire un impianto idroponico, acquaponico, eh, abbiamo stabilito anche i, i fondi relativi per realizzarlo e quindi con la consulenza di un nuovo volontario che è rientrato a far parte del nostro gruppo che è, è laureato in chimiche agrarie ed è, è un perito chimico, quindi è perfetto per questo, eh, questo lavoro in particolare, studieremo una soluzione valida e quindi in eh, open, open source ovviamente e diffonderemo tutto sui nostri siti. insomma e vi dico che siamo, siamo rimasti molto contenti perché eh, da quando praticamente eravamo solo in due e con un singolo progetto abbiamo aumentato sia la qualità che la quantità delle persone quindi anche i nostri progetti che adesso provvederò anche a spiegarvi. Eh, Antonio che è il nostro fotografo e anche programmatore Arduino e Android ha eh, stilato un nuovo progetto per un, per un book scanner eh, in open source DIY Insomma, il book scanner è praticamente un aggeggio, eh, un dispositivo che eh, scannerizza, fotografa o in generale legge le pagine di libri cartacei e li, e li digitalizza quindi rendendoli disponibili su pc, tablet, ebook reader eccetera eccetera in una varietà di, di formati pdf, eh, txt eh, mobi eccetera eccetera e quindi può essere letto su qualsiasi piattaforma, su qualsiasi dispositivo che ha un output video, un monitor o qualunque altra cosa. Eh, questo dispositivo ovviamente sarà realizzato in open source con Arduino eccetera eccetera, ovviamente sarà economico e riprenderemo vari, vari design di eh, determinate persone che li hanno realizzati e appunto li, lo costruiremo e lo metteremo a disposizione di chiunque voglia scannerizzarsi un proprio libro e quindi tenerselo sul proprio uh, pc, tablet o ebook reader insomma uh, ovviamente vi faremo sapere tutto uh, vi ho già spiegato la, la questione del Maker Fair e, uh, e quindi diciamo è in realizzazione il, il, video, uh, il video report insomma, quindi uh, tra poco riceverete tutte le novità sui nostri uh, canali sul nostro sito, i canali social media youtube eccetera eccetera Uh, inoltre il Fabio uh, il, nostro, il coordinatore del nostro gruppo interno riguardante la stampante 3D ha aggiustato la nostra 3D Pinter uh, dovrebbe essere arrivato ormai la, il che causava un difetto di temperatura quindi siamo praticamente pronti a divulgarla anche in scuole eccetera eccetera uh, Riallacciandomi appunto a questa tematica uh, siamo stati contattati da una giornalista che scrive sul giornale Roma e su, anche su uh, che, che è giornalista anche della eh, televisione locale Road TV che si chiama Sabrina Caramello e praticamente vuole eh, fare un'intervista, un, un, un servizio in esclusiva sulla nostra stampante 3D, insomma, quindi non appena avremo la conferma che al 100% è completamente operativa eh, vi faremo, fare, faranno un video e quindi lo diffonderanno sulla in televisione, ovviamente sarà anche ripreso dai nostri canali su internet. Uh, e da lì appunto nascerà una serie di, di eventi, eventi calendarizzati che il nostro volontario Maximiliano uh, provvederà a, a stilare, insomma, quindi non solo in televisione, non solo nelle scuole, ma anche nelle università organizzeremo uh, delle conferenze espositive, anche grazie alla nostra nuova, al nostro strumento, quale è l'associazione Società Sostenibile, per ottenere degli sgravi fiscali sconti da parte delle istituzioni per questo genere di eventi. Uh, inoltre Maximiliano ha uh, anche lanciato un progetto per riprendere uh, la questione dei gruppi di acquisto solidale e andrà a parlare da domani in poi su, per, per, uh, con i coordinatori di gas locali, quindi per avere delle linee guida ben chiare e precise, quindi stileremo anche una guida step by step laddove le persone vogliono comunque a attuarsi per costituire dei gruppi di acquisto solidale e ovviamente questo progetto sarà eh, patrocinato dal, dal nostro movimento e dalle istituzioni locali quindi vi faremo comunque sapere come al solito e vi ehm, dico le ultime due novità scusatemi per, per, per essermi dilungato così tanto ma comunque sono tantissimi i nostri progetti e al di là di tutto abbiamo, do, da domani lanceremo la nostra campagna di crowdfunding eh, per simulare eh, i soldi e i fondi appunto sufficienti a, a recuperare eh, le spese delle nostre stampanti 3D e ovviamente se superassimo il budget, ovviamente aggiorneremo le nostre stampanti 3D a versioni successive più performanti, insomma, quindi eh, tra poco noterete tutto su, sulle nostre piattaforme e in quanto sono riuscito anche a sbloccare il, nostro, il, mio, il, il mio account PayPal che è collegato appunto al conto del, del Movimento. Italiano. E l'ultima, vabbè, eh, Daniele Podige eh, mi, mi ha aggiornato sulla questione del drone open source, quindi partiremo anche col crowdfunding per la costruzione del suo drone. Insomma, quindi da parte mia eh, sono finite le, le novità, spero di averne tante altre da divulgare a voi, quindi eh, ho, ho terminato. Insomma, quindi se eh, qualcuno da, tra voi avesse delle novità locali, per favore fate. Eh, insomma e fatecele, fatele ascoltare a chi eh, ci ascolta in questo momento su youtube ehm, c'è roberto da bologna che sicuramente credo che abbia partecipato al tedx bologna e spero che tu abbia partecipato in caso eh, affermativo facci un piccolo report insomma ciao roberto non hai partecipato benissimo, non è partecipato. benissimo. No, perché ho avuto degli impegni, però ci sono stati sia Stefano che Andrea e sono rimasti entusiasti. Io purtroppo avevo degli impegni familiari e non sono riuscito ad esserci, però insomma ci stiamo affiatando sempre di più e sono dei bravissimi ragazzi e ci stiamo organizzando per, per creare qualcosa di, di nuovo, per insomma, fare azione. Però oggi io proprio non, non riuscivo ad esserci, ieri non riuscivo ad esserci purtroppo, mi, mi è dispiaciuto. Non ti preoccupare, Vabbè. credo che comunque Stefano, eh, so che anche ha partecipato Fausto, eh, però abbiano registrato oppure stilato un piccolo report che divulgheremo. Hai ah, novità su questo? No, perché ti dico, l'ho sentiti tramite messaggi, però ancora ci dobbiamo vedere. Ci stiamo organizzando per la prossima settimana per, per trovarci e, e fissare anche un appuntamento proprio su Bologna di incontrarci almeno una volta ogni due settimane per, per, per organizzarci perché comunque siamo abbastanza distanti perché noi il mio piccolo gruppo è a Monterenzio loro sono a Bologna e quindi insomma, è difficile, insomma siamo un po', un, po', un po' distanti quindi delle due cerchiamo di fissare una, un giorno un paio di volte a settimana per, per incontrarci e organizzare però insomma stiamo crescendo come gruppo ah, Mi fa molto piacere eh, io credo che Uh, credo che uh, questo, il prossimo weekend sarò a Bologna, quindi uh, sarebbe, sarebbe anche un piacere incontrarvi direttamente a tutti insieme, quindi sto solo avvisando, insomma, spero che uh, abbiate la possibilità di incontrarmi. Questo è ovvio, <ride> sicuramente, assolutamente, faremo in modo di, di incontrarci e non vedo l'ora. Non vedo altri eh, volontari né coordinatori, quindi penso che eh, non ci siano altre novità inerenti ai gruppi cittadini locali e quindi penso che possiamo eventualmente anche chiudere qui il podcast e eh, ovviamente riceverete eh, chi ci ascolta e chi ci ascolta ovviamente tutte le novità sui nostri documenti Google che pubblichiamo ogni mese e eh, aggiornati su tutti i nostri progetti. Quindi, Uh, vi saluto a tutti e vi ricordo che ogni due domeniche alle 21.30 ci sarà un incontro via TeamSpeak per tutti i volontari del Movimento Zeitgeist e, e anche per i simpatizzanti in generale che vogliono uh, ascoltare e per i volontari darsi da fare e, uh, sugli aggiornamenti e sugli sviluppi nazionali e internazionali. Uh, vi ringrazio, uh, io sono Vincenzo Barbato, coordinatore, membro del coordinamento del Movimento Zeitgeist, è stato ovviamente un piacere come sempre. Ciao a tutti ragazzi!